sono Laura Antichi vi presento Podbian che è una specie di blog che raccoglie i podcast andiamo nella casella di ricerca di google e cerchiamo e scriviamo Podbian ci colleghiamo al sito la prima eh, scelta è quella giusta questa è l'interfaccia di Podbean e eh, avete la possibilità qui di fare o il login oppure eh, sign up free dovete comunque registrarvi sign up free per farvi vedere io sono già loggata e eh, qui eh, potete eh, loggarvi con Facebook, Google con eh, Apple oppure con il vostro indirizzo mail e poi fate I am, I am not a robot e crea create l'account. Dopo aver fatto questo, vi loggerete. Faccio login, login. e sono entrata nella eh, dashboard di eh, eh, Podbian, che come vi ripeto dicevo è un'app da web e da mobile per raccogliere eh, podcast Trova nella dashboard trovate mm, tutti i gli episodi che avete, se li avete già messi o troverete quelli che avete eh, già uploadato in eh, eh, Podbian. Eh, andiamo in, in, in distribution e potete vedere che alla voce, andiamo a vedere le varie voci il podcast website e qui possiamo scegliere l'interfaccia del nostro podcast website. Eh, quello che ci propone il uh, current è questo. Potete poi uh, customize e uh, io lascio questo. Poi avete dei temi a pro però ci sono anche dei temi free potete scegliere altri temi io lascio quello che è di default che mi piace eh, molto poi eh, e quindi vado, eh, posso andare in uh, uh, customize no mi dice che il customize esiste soltanto per il pro per chi ha il pro quindi lasciamo questo di default poi andiamo in um, uh, Podcast App e qui Apps e qui potete collegare la, il vostro Podbean con i vari um, Podcast Apps quindi attivandoli poi avete il Social uh, Share e quindi potete condividere attivando con il più, con Facebook, eh, Twitter, LinkedIn, YouTube e interessante è l'embeddable eh, player, cioè potete scegliere il colore qui, eh, del player potete anche cambiare il colore, vedete, ecco io l'avevo scelto verde lo lascio verde e ehm, la fonte eh, insomma eh, tutte le informazioni che vi possono mm, il, essere utili <coughs> per il vostro, vostro podcast poi ehm, eh, quindi abbiamo visto la distribution poi andiamo in setting in, se in setting in general in general mettiamo un titolo del nostro podcast io l'ho chiamato paradigmi educativi, una breve descrizione del podcast scegliete le eh, categorie del podcast vedete che ve le propone alcune io ho scelto queste un Society and Culture uh, Personal uh, Journals e, eh, poi anche qui scegliete <coughs> così la categoria io ho scelto scienze e social scienze e poi in questo eh, il, a che cosa è rivolto, quindi ho scelto: eh, beh, posso anche scegliere Education. Ecco, poi eh, scegliete il logo. Vi avevo già parlato precedentemente dell'importanza di scegliere un logo che sia eh, significativo per il brand del vostro, eh, del, del vostro podcast e qui potete select image e andate a scegliere l'immagine dal vostro computer. Ci sono more options, quindi avete uh, URL del vostro podcast, uh, mettete qui il nome, ci sarà da mettere ci sarà un, qui una casella per mettere il nome del, eh, del vostro, degli autori Potre, potreste mettere gruppo eh, di studio oppure classe, eh, quello che volete, poi la, eh, la country, eh, quindi italy, e la time zone, eh, Roma, vedete e. Ehm, se volete che eh, gli episodi, eh, New e Old, o viceversa, scegliete l'opzione che preferite. Ecco, no, dice che questa non si può fare perché è per eh, il Pro. E ehm, abbiamo poi lasciato e, Enable i commenti, cioè abbiamo dato la possibilità di mettere i commenti andiamo a fare l'update delle options andiamo ora a vedere i, sempre nella barra laterale sinistra il feed e vi dice di mettere una, un sottotitolo io ho messo una frase poi un sommario qui scriverete quello che credete opportuno l'autore del, del podcast potete mettere anche il gruppo di lavoro il, il contatto mail e poi il contenuto lasciate al client false per, perché l'altro è, è, è esplicito no il podcast scegliete il podcast live se episodico o serial e la lingua italiana queste sono opzioni che si ripetono anche qui quindi mh, ti, uh, ti dice um, di, che puoi usare iTunes image tag, tag oppure use media content tag not set lasciamo così e uh, qui uh, avete il link uh, del URL, il numero degli episodi, il limite 20. Uh, poi qui ti, ti dice se vuoi rimuovere dal, uh, uh, dal Apple Directory, eccetera, eccetera. Update, option. E quindi abbiamo uh, praticamente. Visto il, le opzioni del feed, andiamo in plugin e qui vedete che mm, potete mm, vi dà eh, eh, la possibilità di importare i vostri file, from vediamo se lo dà nel, nel free, si sì, da eh, Dropbox. Ecco questo vi, vi dà questa opportunità. Ora andiamo in Episodis, Episodis List e uh, qui se li avete uploadati trovate tutti gli episodi del vostro podcast. Andiamo ora a creare a inserire un nuovo episodio new episode lo scegliamo dal eh, nostro computer choose file to upload e eh, vado eh, ad esempio in una cartella che eh, e scelgo costrutto che è una lezione di psicologia apri quindi mi dice il eh, file name il title devo mettere il costrutto in psicologia Come vedete qui posso descrivere l'episodio Una lezione di psicologia Posso anche inserire un'immagine scegliendo dall'image dovrei mettere la risorsa o dalla image list vediamo, mettiamo una immagine qualsiasi che ho già quindi nella image list questa la faccio un po' più piccola invece di 6 la faccio 2 vedete che mi mantiene l'altezza all e la larghezza save mm, ho scelto vabbè, un'immagine qualsiasi che avevo a disposizione e uh, quindi sono pronta per uh, pubblicare ah, beh, andiamo in amore uh, episode uh, setting come al solito season Uh, number mettiamo 10, l'episode number mettiamo 7 e poi full trailer, la summary, conoscere, non so, conoscere il costrutto l'autore, la durata e il permanente lo, me lo darà. Quindi vado in Publish Now, potrei anche eh, pubblicare dopo. In, eh, no, Schedule episodio è eh, per il PRO, quindi mi rimane altro che fare il Publish Now. Ecco, in questo modo eh, ho eh, quindi, eh, scelto, ho potuto eh, quindi uploadare il, il costrutto in psicologia, posso eh, poi a questo punto ho fatto anche un errore, quindi costrutto in psicologia, una lezione di psicologia e in paradigmi educativi, come vedete. Quindi ritorno eh, al costrutto in psicologia e eh, scelgo, posso anche scegliere il player, cambiare il player, la fonte, eccetera. Posso condividere... Il uh, tutto, P posso condividere quindi il uh, tutto in, nei, nei social Facebook, Twitter, eccetera. eccetera, ho il uh, eh, l'indirizzo per caricarlo. Uh, ho l'indirizzo del di uh, questo episodio, ho poi la il link per la condivisione che posso copiare andando in episode list me lo ritrovo come vedete che mi dice vedi l'episodio share and embed e, su, e se clicco su uh, publish posso vederlo e andare a correggere ad esempio alcune cose avevo messo il uh, im cambio metto in psicologia, così vi faccio vedere mm, così i cambiamenti che ho fatto ok e uh, mm, poi gli altro, le altre informazioni andavano bene quindi faccio di nuovo l'update ok, vedete che adesso l'episodio è stato pubblicato ehm, esattamente posso eh, quindi ehm, collegarlo al podcast apps eh, fare il download e condividerlo questo episodio vado ora nel blog paradigmi educativi e uh, come vedete trovo il mio il mio episodio la teoria dei costrutti personali secondo Kelly ecco quindi ho eh, fatto, ho uploadato il mio mh, episodio. Ora però, per quanto riguarda questo episodio, voglio eh, cambiare l'immagine. Quindi vado costrutto in psicologia, episode, e nella parte alla mia destra eh, vedete che ho l'immagine paradigmi educativi io scelgo voglio scegliere una nuova immagine che non sia quella del logo brand del sito quindi choose new vado nel mio computer a scegliere un'altra immagine significativa sono andata nella mia cartella immagini e scelgo una immagine ad esempio questa apri mi dice mh, eh, di eh, posso anche modificarlo un po posso anche al tornare indietro con skip and upload faccio in continuo mi dice come la voglio mettere in eh, mezzo quindi il testo in mezzo costruito in psicologia update vedete eh, però eh, è venuto ho scelto il colore eh, riscelgo il colore nero vabbè lasciamolo nero potevo, potevo cambiare comunque il, il colore per identificare la risorsa vado a questo punto a update ok e vedete che mi ha cambiato l'immagine costrutto in psicologia vado in paradigmi educativi e mi ritrovo all'icona di questo episodio costrutto in psicologia Dopo toglierò questa immagine perché sennò è pieno di immagini, quindi vado in play. La teoria dei costrutti personali secondo Kelly, che ha un approccio costruttivista, ci sono delle differenze individuali che dipendono. Costrutti. Ecco, ho eh, quindi questa lezione di psicologia e sono soddisfatta e eh, insieme a tutti gli altri eh, file che avevo, eh, quindi episodi che avevo già messo sul sito. Vi ricordo comunque che eh, i file vanno preparati e vi consiglio di utilizzare Odacity per prepararli che abbiano un sottofondo musicale. Arrivederci.